con questo entriamo nella parte conclusiva dell'evento la parte che riguarda il sostegno alle piccole e medie imprese chiaramente uno, uno Stato come un territorio non può pretendere di avere una sua sostenibilità di avere un futuro se non genera occupazione non è un caso, lo dicevo prima che la nostra Costituzione ponga all'articolo numero 1 il lavoro come fondamento stesso della Repubblica è però un concetto che sia la classe politica nazionale che la classe politica europea sembra aver smarrito completamente per strada. Il Movimento 5 Stelle no, l'abbiamo posto anzi al primo punto delle nostre priorità e abbiamo posto soprattutto la difesa delle piccole e medie imprese italiane che sono l'eccellenza dell'imprenditoria italiana come cuore del nostro programma economico lo stiamo perseguendo in Europa, lo stiamo facendo a livello di Parlamento italiano perché siamo convinti che sia proprio quel 97% perché sì, sono addirittura il 97% delle nostre imprese a generare occupazione, a dare una risposta concreta e a permettere soprattutto a questo Paese di poter ripartire lo vedremo con i fondi europei nella parte appunto della presentazione ma adesso do subito la parola a Carla Ruocco, che posso ben definire un po' la paladina di questa battaglia del Movimento 5 Stelle a sostegno della piccola e media imprenditoria italiana che finora era stata veramente orfana di un punto di riferimento politico all'interno del nostro panorama. Grazie Carla di essere qui. Grazie, complimenti al nostro sindaco di Pomezia, veramente un fiore all'occhiello. E non preoccuparti Fabio, tanto eh, inizialmente hanno pensato eh, che fossimo solo un incubo passeggero, poi al momento devono ammettere che siamo onesti. Giorno dopo giorno, accanto all'onestà, stanno cercando di accettare con molta fatica anche la nostra competenza quando avranno capito chi siamo ce li saremo già divorati questo è poco è eh, sì, eh, in effetti le piccole e medie imprese rappresentano il, il, il cuore pulsante dell'economia italiana e infatti noi abbiamo massima attenzione per, eh, per questa dimensione di impresa eh, Partiamo proprio dal fatto che abbiamo costituito un fondo con il taglio dei nostri stipendi, questo fondo ha dato vita a più di 450 nuove imprese, persone che magari avevano pronta una valigia per fuggire via dall'Italia, hanno trovato una speranza e un appiglio per ricostruire, per costruire un proprio futuro in Italia e questo è un punto di partenza importantissimo, ma per noi resta solo un punto di partenza, perché noi quando andremo al governo eh, si ribalterà totalmente il rapporto di forza che adesso esiste in questo paese, perché in questo momento ehm, i governi e questo ne abbiamo prova tangibile sulle nostre spalle, i governi sono mossi e le Decisione dei governi, questo è gravissimo e, lo posso, e vi faccio degli esempi per dimostrarlo, eh, sono mossi da interessi che sono di eh, grandi eh, gruppi finanziari, grandi lobby e eh, dall'altra parte non soltanto quindi abbiamo questo aspetto, eh, dall'altra parte questi stessi governi che non soddisfano la collettività devono mantenersi in piedi attraverso dei bacini elettorali come accennava Fabio e quindi questi eh, bacini elettorali che cosa producono poi? Producono uno stato parassitario, quindi al valle di tutto questo eh, processo perverso ci siamo noi che invece con grandissima fatica portiamo a malapena ancora avanti questo paese che però eh, non ci fa perdere la voglia di combattere perché basta guardarsi intorno e capire che l'Italia ce la può fare con sforzo e con un, eh, con un programma eh, molto, molto concreto. Eh, vi dicevo il discorso della, eh, della logica ribaltata, io mh, vi faccio un esempio per tutti, oggi ero in radio perché ieri ho fatto una interrogazione in commissione eh, bilancio in cui praticamente chiedevo che, eh, il motivo per il quale ad un imprenditore che abbia un eh, credito aperto, eh, quindi non riscosso eh, nei confronti eh, dello Stato, eh, viene data la possibilità di certificare questo credito su una piattaforma, ma questa piattaforma eh, consente l'importo di di, di, di certificare soltanto l'importo per la quota capitale. Poiché eh, in questo paese, come sappiamo bene, i crediti, le posizioni aperte, quindi i crediti non riscossi, ad oggi sono 70 miliardi di euro alla faccia di San Matteo di un anno fa, che praticamente eh, il nostro eh, Premier aveva, aveva eh, promesso che un anno fa, al giorno di San Matteo, che fine settembre avrebbe eh, ri, azzerato, oggi più di un anno dopo sono 70 miliardi di Euro, basterebbe questo dato per dare la misura delle bugie che vengono dette in televisione. Quindi 70 miliardi di Euro e un periodo di liquidazione che arriva anche a 400 giorni. Allora ci chiedevamo il motivo per il quale un imprenditore in questo nel momento della certificazione possa certificare solo la quota capitale e non gli interessi di mora e quindi volevamo sapere come eh, poi sarebbe stato possibile per un imprenditore proprio andare ad imputare questi interessi. Beh, Arriva il governo in commissione e ci dice che in realtà gli interessi di mora non sono dovuti perché in sostanza, almeno in questa fase, perché in sostanza il debito dell'imprenditore, il credito dell'imprenditore, ascoltate bene, è un credito di natura commerciale, poiché gli interessi di mora sono un credito di natura finanziaria, è molto giusto che sulla piattaforma non vengano proprio presi in considerazione e quindi non certificati. Se poi nel caso l'imprenditore volesse ehm, ottenerli deve andare per via giudiziale quindi praticamente eh, immaginate voi che, so che cosa significa anche perché se io sono un imprenditore e intraprendo la strada della piattaforma eh, telematica significa che non voglio andare in giudizio voglio in qualche modo avere, <ride> avere eh, una, una liquidazione in altri tempi chiaramente. quindi ho già imboccato un'altra strada contemporaneamente però noi abbiamo fatto diventare legge la regola per la quale un se sei debitore creditore nei confronti dell'erario puoi compensare con la cartella esattoriale. Ora vi esorto a eh, riflettere su quale disparità di trattamento, perché mentre il mio credito certificato riguarda soltanto la quota capitale, la cartella esattoriale con cui posso compensare arriva al doppio, praticamente, tra una cosa e un'altra. Allora, ditemi voi se al di là delle ipocrisie questi sono atteggiamenti che eh, sono realmente dalla parte delle imprese. E, eh, non parliamo del discorso bancario perché la stessa domanda noi l'avevamo posta a luglio e riguardava l'anotocismo bancario, e ci è stato detto addirittura, adesso non vi sto ad annoiare tutte le pieghe del ragionamento che addirittura l'anatocismo bancario, cioè fare maturare interessi Ma sugli sì. interessi di Mora era una cortesia che la banca Ma... ti faceva perché evitava di, chiedi, di, di, di prenderti subito tutto e quindi praticamente invece che eh, pretendere immediatamente di rientro in sostanza ti dava questa opportunità di, eh, maturare, di far maturare gentilmente interessi su interessi. Queste sono le due visioni, um, di, di, le, le disparità di trattamento che ci troviamo uh, a combattere. Um, noi abbiamo fatto tante proposte ovviamente, quindi questo non significa, non sono venuta qui uh, ovviamente a raccontarvi uh, tutto quello che non va assolutamente, ma uh, sicuramente anche tutto quello che abbiamo fatto. Um, Adesso mi viene in mente un settore per tutti, quelle delle start-up innovative, perché tra l'altro eh, anche i sindaci vedevo che eh, avevano promosso, eh, ognuno nel suo ambito, alcune tipologie di impresa che rappresentano l'innovazione e il futuro. Immaginiamo la manifattura digitale che dovrebbe essere eh, il, il, le fondamenta, dovrebbe, dovrebbe arrivare ad essere il fondamento sul quale poi poggia tutto il settore manifatturiero di oggi oggi quindi si deve assolutamente investire in questo settore ed infatti noi abbiamo fatto in modo l'anno scorso con la legge di stabilità, con una battaglia enorme che eh, venisse aperto un fondo di 15 milioni di Euro soltanto per le start up innovative, immaginate che abbiamo dovuto fare una battaglia per 15 milioni di Euro a persone che vogliono aprirsi a questo mondo eh, importantissimo che rappresenta il futuro dell'impresa e contemporaneamente i partiti con un, in, nel giro di due giorni con una legge che si chiama legge Boccadutri si abbonano 50 milioni di Euro, quindi noi siamo lì a combattere per dare spazio a queste realtà e contemporaneamente vediamo tanti e tanti soldi che vengono destinati ancora ad altro. Abbiamo fatto in modo che le agevolazioni fiscali per queste imprese ehm, durassero 5 eh, anni invece che 4 anni. Abbiamo proposto ed ottenuto alcune forme di deburocratizzazione eh, anche nella fase di cos costitutiva eh, di queste start-up. Eh, Quest'anno start eh, quest vogliamo mettere in legge di stabilità, vogliamo chiedere <ride> l'eliminazione del contributo INPS di 3.600 euro che bisogna pagare anche se tu fatturi zero e questa è una vera palla al piede che è insostenibile eh, queste sono soltanto alcune delle nostre proposte abbiamo una proposta sulla legge eh, riguardante il regime dei minimi le piccole partite IVA perché abbiamo studiato che eh, nel momento in cui si passa dall'aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività in questo regime eh, speciale all'aliquota ordinaria come avviene ora Un'impresa si trova a chiudere perché passa dal 5% a più del 50%, allora noi abbiamo proposto che per una certa soglia di fatturato a scendere, quindi dai 40.000 euro a scendere, ehm, non si passi più all'aliquota ordinaria, ma... E si applichi il 15% dal sesto anno in avanti, perché se un'impresa è piccola, è piccola pure se ha sei anni, non è che diventa automaticamente grande. Eh, queste sono alcune delle, delle nostre, delle nostre eh, proposte, eh, ritornando ai 14 milioni di euro noi abbiamo visto che stiamo attivando questo eh, circuito virtuoso perché un'impresa che apre è un moltiplicatore anche fiscale, i soldi ritornano allo Stato in qualche modo. E sono imprese che stanno andando avanti, sono imprese che stanno andando avanti bene, non vi nego che come vi dicevo quando si entra in una banca queste persone hanno mille difficoltà ed è questo il motivo per il quale stiamo spingendo molto facendo pressione sugli istituti di credito, abbiamo creato un form apposito in cui gli imprenditori, insomma i giovani, i meno giovani che eh, dovessero chiedere l'accesso al finanziamento ed ottenere delle risposte eh, negative o comunque le più disparate eh, possono in qualche modo segnalare attraverso una... Eh, una scheda che ci inviano eh, sia la filiale in cui è successo questo, sia le condizioni che sono state richieste, in modo che noi poi ci rivolgiamo, una volta che abbiamo, eh, che abbiamo ottenuto un certo numero di, se, di segnalazioni relative ad un certo tipo di banca andiamo direttamente alla porta dei dirigenti, di altri dirigenti di queste banche per capire eh, fino a quando vogliono eh, osteggiare. Questa, uh, questa pratica. Um, io vi dico solo un numero che uh, il, il, le banche italiane hanno ricevuto dalla BCE 110 miliardi di euro di soldi che dovevano andare all'economia reale, di questi cioè, secondo un'operazione che si chiama TLTRO quindi targeted, cioè il target erano imprese e famiglie. È uscito un bollettino della Banca d'Italia adesso a settembre, sapete quanto hanno incassato, ha avuto l'economia reale di questi soldi? Nulla. Ora voi immaginate, noi con 14 milioni stiamo facendo tutto questo, voi immaginate in un paese dove il Movimento 5 Stelle dovesse essere al governo, e immaginate gente come noi che va a spulciare, che va veramente a fare pressione di dove arrivano, di dove che destino hanno questi 110 miliardi e non consente più operazioni opache, voi immaginate questo Paese che cosa può diventare. Grazie. Grazie veramente di vero cuore Carla per averci raccontato lo spaccato dell'azione del Movimento 5 Stelle a livello nazionale a tutela delle PMI.